Gira, ti block, gira, ti block, gira, ti block, questi, questi ci scuderanno. Merdi, tre cagnacci. <ride> sono i cani! Sono i cani! Sono i cani! No, ho trollato tutto. No, come ho trollato tutto? Ma in realtà sono qui. Fuori uno. Sto a spoccare il camion, ragazzi, sto a il camion. Goh, da le cecchina. No Ma come non l'ho beccato? Non è possibile. Sopra. Tra, non so come arrivarci sopra. Box. Non vado questo, eh. No, Te lo ripeto, sto discorso. Auto, auto, auto, automobile. Right Oddio, un lava. Un lava che si muove. 30 Double. creccato! Merda, abbiamo un sacco di cose. sto lava, eh. Qua comunque. Ma che cazzo, non so. Qua camperato. Eh, infatti. Il Rick Zip. Zip 30, triplo, quadruplo 20 Dovevo prendere il finish. Sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente Prima che spariscono Merda Dov'è il finish? Sì. Ti prego, non guarda nemmeno, ti prego, no! No! Sono morto no. Oh. Godo Cucciatore Ma... no, no, no, no, no, lo spammone, lo spammone, lo spammone, è finita E' un grande! Ma che cazzo Casper! Sì, Ho pegito vita! A parte che si sì, è trasportata 30 volte come minimo sul mio. <ride> Ho detto, cioè io quando vedo la gente con lo spawnone mi fa paura. Where? Ma è nel cannone ma. Nel cannone ma mi sa che il cannone se l'ha fumato. Ma non si può volare. Questo è stato geniale. Oh cazzo! Non lo so man. Ma sto trovando! Ma diciamo cos'è? Sembra GTA sembra. sembra Ma che cazzo? Que Sono qua dietro, eccoli, eccoli, lo vedi? Lo vedi uno? Ma questo ha iniziato a sparmare da 3 km No, c'è un altro team mi sto curando, mi sto curando Dodi 44 Wait, me. No preso. Merda Ti raga uno di vita Lorenzo, uno di vita non puoi non initarlo Devi venire immediatamente qua Dodi Da porresti, da porresti, da porresti, da porresti, da porresti I muri aperti Guarda tutto spalancato in questo box Dinosauro? Ma non è morto già prima il dinosauro? Occhio, occhio Devo uscire su box Ci stanno spammando anche da dietro Ragazzi mi hanno spammato di brutto Ditemi che avete i muri Eh io no, ho uno di, certo. uno di vita Uno di vita di. Ma guarda vada stanno tutti sopra a spammare basta Oh mio dio La main vado in IG Mi ha trombato Mi serve una mano Mi serve una mano Uno di vita fra ah, dimmi che hai kit Dimmi che hai kit sono morto allora Merda. Da me? Caccato? 160, 170 morto uno. No, io ho fatto 170 al mio Se fu il curato Tra io sono morto, dimmi che aveva cure white io che cazzo ho cacciato! Ah sei un grande, sei un grande figlio di una gnocco! Io devo andare a mangiare. Kit, un kit, fate questo. Che... No, eh, non posso, non riesco, sono morto. Devo venire. Tiras, ti resso, ti resso, ti ti devi venire qua. Vieni qua in tempesta. Fai kit per te? Oh. Cosa cazzo devo andare? Cioè. Ci siamo! Sono vivo, sono vivo! No! Dobbiamo fullboxarne uno? Sì. Adesso Eccolo. Vai. Fullbox ide? Oh, no, no, fai te. Box God no, no, sì. abbiamo anche la pad Siamo troppo forti Devi potare, devi potare no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,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 Nice Ho 10 pende Becchio mi si sta buggando tutto. Caccato un aura eh, 50 all'altra aura White eh, Quest'aura qui White, white anche l'altro Tutti white Fatto White questo Tutti white Un'altra pad creccato, creccato fatto è l'altro ma sono in tempesta? builda, no, sì. builda, build, non stare dove così 34, 34, più 34 30 30, al 50 una pad, comunque, ricorda Sì, non ci sono 22 a no, mi hai droppato no, no, non ho droppato io 20. Cercato, morto. 120, morto. 20 è Laura. Cracato. No, oh, ma ne siamo troppo forti ragazzi, siamo troppo forti. E l'ultimo team, 3-2 i cani! Sono i cani! Sono i Non ci voglio credere! Cracato, quadruplo! Ha un cane? Pad. Sì, ho un pad, ho un pad. Non ho no, no, no, no, no. Spamma, spamma, spamma. Tranquillo, tranquillo, tranquillo, cioè abbiamo finito, cioè Sono i cani! non vedo. Vi... cani, è da Questo a questo punto è da registrare, cioè da, da montare e caricare. Che è stato divertente il fatto che ci, ci killino i cani. Devono venire da noi, dai, uh, dobbiamo pusharli. 21 kill win. Già, no, 32 kill win. Eh, questo secondo me è da scaricare e da pubblicare, raga. Eh? Che sto divertendo il fatto. Oddio, i cani, se invece killano i cani. E poi a parte abbiamo fatto una strage in sta partita, proprio stragissima.